non lo so, non... No, in questo caso però ve le aprirò qua in diretta perché, perché le devo, non farò un video aggiornamento della collezione e le devo vedere entro la fine dell'anno parliamo subito di Midnight Factory che è eh, una delle case che, con cui ho più insomma un filo diretto mi mandano un sacco di film da recensire e gli, ultimi, gli ultimi che erano usciti Intanto apro il coso Gli ultimi che erano usciti Alcuni erano veramente belli Tiger Be afraid, Tiger afraid. Mi aiutate Tiger are not afraid Molto bello Vabbè poi è uscito The Boy 2 Che non era un granché È uscito Fucci for fake Insomma un altro film Che Insomma ho sentito parlarne molto bene Ha una bellissima fotografia Lo si e vince già da, dal trailer E... Gretel e Ansel Che bomba ragazzi Sono contento finalmente di vederlo anch'io Gretel e Ansel Zagadan, Zagadan Super, super super Vediamo se c'è... Welcome solo No Devo farmi... Vabbè, mi farò poi una schermata dove, dove è più grande Devo prepararmi la prossima volta Comunque Questa roba dei capelli in bocca Veramente mi fa venire il vomito Molto bella la casa qua È in stile proprio nordico Blu-ray di, di Gretel e Hans. Io continuerò a dire Hansel e Gretel Ma in realtà il titolo è Gretel, Gretel e Hans. Uh, ci sono le card, c'è il libretto. Mamma mia, sta strega. Se la vede mio figlio, veramente cioè, gli viene un infarto. Bellissime le card nella bustina. Sono tante. Mi piace che, che ci siano, un. cioè di solito c'è una card solo. Invece qua, oh, ne hanno messe. Opla. Qualcuno di voi l'ha già visto, vero? Eh, mi sembra, perché nel gruppo ne avevamo parlato Ecco le card, fighissime Mamma mia, mia nonna in carriola, bruttissima Fa una paura incredibile Questo è il cacciator Questa è Gretel Molto, molto bello il viso di questa attrice Una caratterista Sempre regga, più che altro Hansel Carino anche lui, bellissimi Bellissimi volti che sono stati scelti sia la strega che i due bambini eh, in particolare poi il, il cacciatore non l'ho visto bene, eh, lo vedrò nel film mi è piaciuto è inquietante tanto. Ah, ottimo ottimo, Beh, comunque, scusate, nel frattempo metto. No, vabbè, metto via dopo. Dai, perché vi devo tediare con e insomma. Gretel e Ansel Questo probabilmente è un buon film E lo scoprirò presto Anche perché devo fare la classifica dei film Ecco, eh, lo sapevo che dovevo mettere via tutto Perché poi non ho spazio qua per fare le cose La classifica dei film più belli del 2020 E non avevo visto questo Quindi mi sembra al minimo Dargli una chance Non che la mia classifica sia... Senti, la busta la butto. E eh, che cazzo? No, non la butto. Dopo piano piano le reinserisco. Perché a me piace tenere tutto dell'edizione. Ok. Scusate, ci ho messo un po'. Molto bella la grafica. Grande. Grande, grande. Poi, altro Midnight. Altro Midnight molto... Natalizio, quindi sono stracontento perché il film horror di Natale ci sta sempre Better Watch Out Non so niente di questo film Ma non è che sapessi molto neanche di Gretel e Hansel So che il regista di Gretel e Hansel è abbastanza anche lui agli inizi Better Watch Out Uh, che bellino Fatto come i maglioni tipici di Natale Oh, che okay, bello Oh, uh, caduto il libretto Yeah Il libretto Vabbè, sì Sempre fighissima questa edizione Anche per i film un po' più Questo è il classico film Un po' sconosciutello Come poteva essere Bliss Come poteva essere appunto Tiger are not afraid e Spero ci, ci stupisca Cioè mi stupisca Perché a quanto pare sarà già visto Spero mi stupisca come hanno fatto quelli là Quegli altri film perché mi lasciato uh, Greta mi ha lasciato tutto indifferente Non ha suscitato niente a livello visivo è figo Quello sì, infatti si vede già anche sorprendente, sorprendentemente sanguinolento, questo qua di Midnight. Non vedo l'ora di vederli. Devo organizzarmi perché l'anno sta finendo e devo, devo fare in fretta. Poi, ultimo film, non di Midnight, ma di Coach Media. E... e niente, io gli ho detto, ragazzi, se volete mandarmelo, io ne parlerei perché so che. Che Lantimos è un regista Che piace molto Alla mia fanbase E quindi E quindi Dog Dogtooth Blu-ray di Dog Dogtooth Regista di The Lobster Il sacrificio del cervo sacro Che vorrei ricordare mi è stato regalato Da Thomas e Sarah Vi ringrazio ancora Il mio cuore è... è sempre colmo di amore per tutti voi per tutti voi, per voi due, e anche altri che sono stati carini con me. Per favore, puoi essere carino con me. La favorita sacrificio sa. È un film di Yorgos Lantimos. Straordinario e sconvolgente. Il Festival di Cannes Insomma, lo apriamo? Lo apriamo? Eh, dai, infatti, infatti sapevo che era un bel film. Ha detto. Ma me lo mandate che ne parlo anche detto anche se non è horror, vediamo come si può definire anche se non l'ho visto, eh, perché non l'ho visto, anche se non è horror, però si può definire per chi l'ha visto, un film un po' weird, cioè. Un po' strano, disturbante. E io comunque tendo comunque a includere nelle mie recensioni sul blog anche i film di questo genere. Quindi. Anche Il sacrificio del cervo sacro È un thriller Però ne abbiamo parlato lo stesso Oh bellino dentro Tutto blu Insomma Questo è da collezionare Assolutamente secondo me Ho oh, buone, buone questo, Io dico sempre non fatevi aspettative Sui film Su questo non riesco a non farmi aspettative So Cioè sento che, che È un bel film poi ho fatto due acquisti. Eh? Ogni tanto il, lo scozzese che c'è in me va a farsi una passeggiata e, e io mi compro un paio di film. E che ho speso ovviamente pochissimo. Il, il primo è. Ho comprato su Amazon a 3,60€. A spendaccione. Cazzo, ragazzi, è un'edizione numerata. Ne abbiamo parlato recentemente Perché abbiamo visto The Curse of the Blind Dead Che è ispirato Alla saga dei Come si chiamano I Adesso sbaglierò sicuramente I Cavalieri Ciechi no, Quella, La saga spagnola Di Osorio Di De Osorio E, e ho preso un film di Armando, di Armando De Osorio Tiratura limitata Mille copie Terror Beach La noce della... The Last Gaviotas E non vedo l'ora di vederlo cioè. Tra l'altro È un'edizione limitata Un DVD semplice però, Edizione limitata Questa è la 761 e Ragazzi questa saga Io non la conosco Ma molte persone che stimo mi hanno detto Oh ma è una saga importante no, Diciamo che Gli horroroflici veramente quelli esperti La conoscono, l'hanno vista Quelli un po' qui come me del resto, <ride> cazzo vi devo dire, io non l'ho vista, poi eh, ho trovato questa, la casa addirittura non esiste più il sito, la casa di distribuzione che era un mosaico media, non, non, non, non è che non esiste il sito, esiste, ma mi sembra che non aggiorna da, da anni, però il film era ancora disponibile su Amazon. Probabilmente stanno svuotando il magazzino. Io spero che, che tornino a stampare questi film. Perché so che ce ne sono altri. Io inizio con questo. E sono felice di averlo preso. Lo apro. Lo apro. Poi dopo finiamo, eh, raga Perché è già un po' che siamo in live. Però sono felice di aver parlato con voi. L'ho visto al cinema d'Octut, a parte. Un paio di scene forti non è proprio horror, ma è un film che disturba molto. Sono curioso di sentire la tua opinione su questo film. Sì, no, no, infatti lo so che non è horror, ma. Ma appunto. Chiudiamo. Scusa. Sto sto. sto, sto. Chiudiamo un occhio quando. quando c'è un film particolare, disturbante. Ne parliamo comunque. Cioè, insomma, noi che stiamo qua a fare i puristi. Tanto si è staccato il disco, ma dentro non c'è granché però mi fa molto piacere che sia una limite. ed è specificato anche qua mi fa molto piacere Terror Beach, Las Noces de las Gaviotas questa mia pronuncia spagnola orripilante nonostante io sia mezzo cileno e mezzo scozzese perdonatemi per tutti gli amigos eh, latinoamericani perdonatemi se non, se non hablo spagnol muy bien Altro film che ho comprato per negozietti Negozietti dove ci sono anche, diciamo, commessi... Non so come si chiamano, sì, commessi antipatichelli Un po' stronzetti, però fa niente, dai, li perdoniamo Ho preso un film a 1,90 euro Che a me è piaciuto tantissimo, l'avevo visto tanto tempo fa Non è horror, però appunto come il dot tut io me lo tengo nella mia collezione horror perché è un film disturbante e horror perché horror, eh, è horror il tema il tema dell'umanità bastarda che non so se avete notato no? da quando c'è il lockdown il covid le persone addette diciamo a mettere in fila a tenere la fila a far passare hanno un atteggiamento molto da capo, da, da, da persone insomma da sono un po' stronzi, no? È come se si sentissero autorizzati a prevaricare gli altri perché in quel momento gli è stato attribuito un potere, tra l'altro senza, diciamo, gli viene attribuito un potere senza dargli gli strumenti per gestirlo e eh, gestirsi. È, ed è casualmente queste tematiche sono trattate in questo fantastico film che è The Experiment. È veramente un bel film e dove viene effettuato un esperimento su delle persone che si prestano vanno lì non sanno neanche cosa devono fare prendono queste adesso sparo il numero non mi ricordo quante sono 20 persone 10 sono devono interpretare i carcerati e 10 le guardie e eh, Verranno monitorati con delle telecamere e inizieranno a crearsi delle dinamiche violentissime. Eh, di violenza inizialmente psicologica verbale e poi fisica. Quindi, ragazzi, eh, viene fuori veramente la merda che, che, che riusciamo a essere come persone. E io lo sto vedendo eh, un po' in giro questa cosa. De... E non va bene proprio, eh? ragazzi! Non va bene proprio. Insomma, questi sono i film. Che mi sono arrivati e i due film che ho comprato Adesso vedi il giro Midnight, sempre sul pezzissimo Cioè, Midnight è come il panettiere Non è che tu vai dal panettiere e dici No, oggi... no questo mese non c'è il pane Vai, vai Vai a farti un giro No, Midnight puntualmente Un classico, una novità Una chicca da qualche festival Insomma, mantiene Fateci caso, eh mantiene un certo equilibrio tutto, è tutto calcolato quindi cioè, le cose escono con una certa attenzione chissà l'anno prossimo, prossimo cosa uscirà cosa, qual è il programma e speriamo di poter uscire noi invece e fare un mega raduno eh, vi, vi ringrazio per essere stati qua con me Faccio la lunga carrellata di ringraziamenti, di saluti e di eh, pro, autopromozione Anche se non mi piace, però lo faccio più che altro perché tante volte la gente non ci pensa e non lo sa Potete seguirmi su Instagram dove faccio anche delle live casual, casual, casuali boh, no, Casuali non è il termine giusto Diciamo randomiche folli dove sono completamente... In preda al momento Mentre invece magari qua sulla, su, su Twitch Faccio delle live più strutturate e organizzate E molto più lunghe tra l'altro ehm... Ciao alla prossima ehm... Seguitemi sulla pagina Facebook Ricordatevi le notifiche in tutti i social E entrate nel gruppo Facebook di Non Aprite Questo Blog Che si sta creando un bel clima Gruppo Telegram per parlare con me e con gli altri eh, vabbè, li trovate, trovate tutti i link sul sito Nella barra in alto trovate tutti i link E, e basta ragazzi E poi vabbè, c'è il solito canale YouTube dove comunque vengono riproposte queste live tagliuzzate Prendo dei pezzi, le rimetto là perché le possano vedere anche dopo con calma altre persone Ringrazio tutti quelli che hanno comprato la maglietta, la t-shirt, o il cappellino o entrambe o tutte e tre di eh, non aprite questo blog fit eh, eh, tabù La maglietta The congiuriano is not my friend è un gioco ragazzi non prendetela se siete congiuriani Anzi no scusate non prendetela con noi se siamo contro i congiuriani prendetevela con voi stessi perché siete congiuriani il mio motto è congiuriano stammi lontano e deve essere anche il vostro Quindi grazie a tutti, grazie ai Patreon, grazie a chi si è iscritto a Prime a Chi si è iscritto a Twitch, al mio canale Twitch con Prime che è gratuito Vi ringrazio e state collegati perché arrivano altre cose e, Ah sì, ultimo ultimo, ultimo, ultimo appello, ultimo annuncio Stasera, domani mi iscrivo al Be Afraid Horror Festival, che è un festival che si svolge anche questo, tutto digitale su My Movies. Ci siamo trovati bene quando abbiamo fatto il Trieste Film Festival, e quindi ve lo consiglio. I film so sembrano intriganti: ci sono una decina se non di più, 14 film horror, e costa 9,90 euro, e me lo pagherò anch'io. Perché comunque, ragazzi, è, è organizzato bene. Ci sono dei bei film e li voglio vedere. E' grande che si iscrivano anche Thomas. Poi sappiate che se ce li vediamo insieme... E poi dopo facciamo anche il gruppo Telegram per, per parlare con spoiler free. E poi faremo una mega live, sicuramente. Farò una live per parlare di tutti i film. Perché so che piace a voi e piace a me. E quindi iscrivetevi. Be Afraid Horror Fest. Che sono anche amici... Ehm, Vanno sostenuti perché hanno organizzato un festival con i controcazzi, non che gli altri siano brutti, eh. mm, si stanno impegnando tutti e sto vedendo delle cose fighe. Sosteniamo loro e sosteniamo i prossimi festival che arriveranno e vi ricordo che domani c'è anche la possibilità di vedere in anteprima, penso solo per due giorni, a noleggio a 4 ,399 euro, 3,99, Flash Contagium sulla piattaforma video Vimeo, quindi vedete voi insomma. Io l'ho già visto e ne devo parlare, sì, devo fare una live, penso che la farò invitando eh, Lorenzo, Alex e Daniele che hanno partecipato e anche Shiri, penso. Vediamo, insomma, li devo ancora invitare. E, basta, ci vediamo alla prossima.